Allora, volevo fare con voi sì, questi due o tre esercizi che sono proposti nelle slide, tanto per consolidare un po'. qui Questa settimana non ci sono argomenti particolarmente nuovi. È no? una settimana di consolidamento, vedrete anche nel laboratorio di oggi e di nuovo sui cicli. È eh, una settimana di consolidamento prima di passare poi dalla settimana prossima eh, a, a vedere altre cose, ad aggiungere materiale allora proverei a fare con voi spendere la prima ora a fare un paio di esercizi il primo potrebbe essere questo che chiede ci richiede no, questo esercizio di scrivere un programma che calcoli la media degli esami la media dei voti degli esami di un gruppo di studenti con un modo abbastanza strano lui dice, guarda, supponiamo che tutti gli studenti che stai considerando abbiano lo stesso numero di voti, abbiano dato lo stesso numero di esami, cosa che assolutamente non è realistica, ma facciamo finta, no? È una specifica del problema. Il programma deve chiedere innanzitutto in input il numero di voti che tutti avranno. Quindi, quanti voti hanno? Hanno tutti 5 voti, ok. Lo chiede, è un dato che chiede una volta sola e poi basta. E poi dovrà, eh, a questo punto... Acquisire i voti di uno studente, calcolare la media e poi passare allo studente successivo. Di cui sa già ovviamente quanti voti avrà perché quello è un dato unico per tutti, ma, passare, eh, ma non sa a priori quanti sono gli studenti in totale. E quindi dovrà eh, chiedere ogni volta se c'è ancora uno studente da elaborare, oppure quello che, di cui mi hai appena inserito i dati è l'ultimo studente che devo considerare. Ok? Allora, alla fine, l'algoritmo semplice è, eh, nel suo cuore, è fare una somma, però eh, bisogna incasellarlo in modo che di somme in realtà ne dobbiamo fare diverse, una per ogni studente, calcolare una media diversa. No? E Quindi proviamo a analizzare un pochino come No? risolveremo questo problema allora eh, come sempre mi aiuto no? provando a fissare qua prendiamo un nuovo file medie esami proviamo a fissare i ragionamenti che faremo allora Cosa devo fare? Quindi il testo mi dice, prima di tutto devi sapere quanti esami avranno dato a questo gruppo di studenti. Quindi il primo punto sarà, eh, chiedi quanti esami hanno dato, o devono essere considerati. per ciascun utente per ciascuno studente questa è la prima cosa che dobbiamo fare questo lo possiamo è un dato un numero intero che memorizziamo da qualche parte quindi una variabile possiamo chiamare n esami memorizza in n esami, che deve essere. Allora, qualunque numero intero va bene? No, ci, va, ci serve un numero intero che sia almeno pari a 1, quindi maggiore o uguale a 1, quindi cos'è il valore? Il numero di esami dove lo salvo in una variabile che si chiamerà n esami e quali sono i vincoli per considerare valido questo dato. E questo è ciò che deve fare il primo blocco iniziale del programma. Ottieni questo valore. Poi eh, avrò una seconda parte in cui acquisisci, acquisisci, acquisisci i voti calcola le medie che detto così però è molto generale a cui si vota di chi quando, come, calcola le medie, quale, cosa faccio le stampo eccetera allora questo qua è un cappello che dobbiamo un po' andare a specificare meglio no? eh, innanzitutto noi avremmo due scelte visto che ho magari 4 voti e 10 studenti. Idealmente potrei decidere. Beh, prendiamo il primo voto di tutti i 10 studenti. Lo leggiamo. Anasi 1, tu quanto hai preso, tu quanto hai preso, tu quanto hai preso, tu quanto hai preso, tu quanto hai preso" eccetera, eccetera. Anasi 2, tu quanto hai preso, eccetera, eccetera. Quindi chiedere i diversi, eh, lo stesso voto dello stesso esame alle 10 persone, 10 studenti. Oppure potrei dire: prendo uno studente, il primo studente, e gli chiedo quali sono i suoi voti, i suoi quattro voti che ha preso. Poi prendo il secondo studente e chiederò i voti che ha preso. Poi prendo il terzo studente e chiederò i quattro voti che ha preso. No, perché noi alla fine abbiamo in mente una matrice, no, in cui magari nelle righe ci sono, proviamo a visualizzarcela in mente: no? sulle righe ci sono i studenti e sulle colonne ci sono i voti, e dobbiamo leggere tutti questi dati qua, e li possiamo leggere per righe. Riga, oppure per colonne. In questo caso cosa conviene fare? Allora, in questo caso purtroppo la scelta non, è, non sta a noi, ma è una scelta un po' obbligata che dipende da che cosa sappiamo già fare col linguaggio oppure no. Eh, il problema è che noi sappiamo per ora lavorare con variabili singole, variabili semplici, per cui un dato io nel momento in cui lo leggo lo devo usare perché poi quando sarò l'iterazione successiva e leggerò il secondo dato, sovrascriverò il dato precedente. Allora, se io leggessi prima tutti i voti, quindi uno dice, vabbè, l'esame 1, il primo studente ha preso 18, il secondo studente ha preso 25, il terzo studente ha preso 30, eccetera. Supponiamo che siano solo tre studenti, io ho detto prima 10, ma facciamone tre. Quando io leggo questi dati, che cosa me ne faccio? Nulla. Perché questo 18, che è il voto dell'esame 1 del primo studente, dovrebbe far media con i voti dell'esame 2, del secondo, del, sempre del primo studente, che nell'esame 2 lui magari ha preso 28, mentre l'altro, il secondo studente, è abbonato al 25, e il terzo studente questa volta gli è andata male, perché ha preso solo 19. Allora io ciò, cosa devo fare? Devo prendere il 18 e fargli in media col 28, il 25 fargli in media col 25, il 30 fargli in media col 19. Se io li leggo in quest'ordine non ci riesco, perché il 18 che leggo qua lo metterò in una variabile, Ma questa variabile probabilmente è la stessa in cui metterò il 25. Una cosa che sarebbe comoda fare, sarebbe fare la somma di questi voti qua, ma non mi serve niente, non è ciò che mi serve. No, se io facessi la somma, la media di questi tre voti, otterrei il voto medio della classe, non la media dello studente su più esami, no? che è una cosa che non serve, non è quello che ci stanno chiedendo. Il problema è che qua io, quando io arrivo a vedere questo 28, Devo fargli media con un valore che avevo letto prima, ma non so dove l'ho messo, non so dove metterlo, non so come fare a ricordarmelo. Cioè, se ce ne fosse uno solo, lo metto in una variabile. Ma visto che ce ne sono di più, come faccio a mettere il valore, tanti valori diversi nella stessa variabile? Allora, questo lo scopriremo la settimana prossima quando cominceremo a vedere le liste, ma per ora non, sa non lo sappiamo fare. Se noi dobbiamo... Far la media tra il 18 e il 28, dobbiamo leggere uno vicino all'altro. Quindi prima leggiamo tutti i dati dello studente 1 e ci facciamo la media. Quindi non usiamo questo schema, ma useremo uno schema diverso. Studente 1, voti dello studente 1, in cui lui avrà preso, abbiamo detto, 18 e poi 28. A questo punto posso calcolare la media. Man mano che leggo i voti posso fare la somma e poi alla fine ovviamente dividerò no, per il numero di voti. E dopo che ho calcolato e stampato la media di questi valori 18-28 non mi interessa più. E infatti posso passare dei voti dello studente 2 avrà preso, abbiamo detto 25 e un altro 25. Calcola e stampa la media di questi due. E' idem per lo studente 3, no? Vabbè. Ci siamo. Lo studente 3 aveva preso, abbiamo detto, un 30 e un 90. Ok, quindi questa parte qua no, non la sap sapremo gestire, non sapremo come calcolare la media, questa parte, questo, no. questo svolgimento invece è più adatto. È anche quello suggerito dal testo, se vogliamo. No? Il testo ci diceva quando si termina l'inserimento dei voti di uno studente, il programma passa allo studente successivo, chiede se è necessario passare allo studente successivo. Quindi, prima primo studente, poi secondo studente, eccetera. Ma al di là del fatto che lo testo è scritto così, e quindi dovremmo comunque farlo così, diversamente non sapremo come farlo. Allora, se seguiamo questo schema, vuol dire che noi stiamo ripetendo un blocco di operazioni per ciascuno studente. Quindi il programma visto dall'alto, visto da fuori, che cosa fa a questo punto? itera, ripete delle operazioni per ciascuno studente prende uno studente alla volta e lo elabora poi passa allo studente successivo dimenticando ciò cioè che ha fatto su quello precedente e lo elabora e così via quindi questo punto 2 no, che ho detto genericamente acquisisci i voti e calcola le medie in realtà cosa dovrà fare? dovrà ripetere per ciascuno studente, delle operazioni, un blocco di operazioni. Okay. Quali operazioni ripeto per ciascuno studente? Allora anche qua uso un pochino la convenzione del Python, rientriamo il testo e diciamo ok, per ciascun studente dovrò fare, leggi i suoi voti e 2.2 eh, calcola e stampa la media, oh, non mi sto inventando niente, sto scrivendo qua ciò che abbiamo fatto sotto, Voto dello studente 1, prima leggo i suoi voti e poi c'è scritto calcolo e stampa la media. Però questo lo metto dentro, diciamo così, un ciclo che so che ripeterò tale e quale per i vari studenti. Poi c'è un altro passaggio che è 2.3, chiedi se ci sono altri studenti da elaborare. Se ci sono, continuerò, farò un altro giro, se non ci sono più, mi fermo. Quindi qui stiamo, in qualche modo, immaginando no, una ripetizione, un ciclo. Da che cosa è governato questo ciclo? Chi è che decide se devo ancora andare avanti o no se il ciclo deve ripetersi una volta due, sette o un milione questa domanda qua quindi noi avremo bisogno di una variabile che in qualche modo tenga traccia del fatto che ci sono o non ci sono altri studenti da elaborare. la condizione Deve essere una condizione logica, non, può essere, non è un ciclo in cui sia noto a priori quante iterazioni devo fare, non lo so. Lo scopro facendo eh, e quindi avrò bisogno di una variabile che viene testata diciamo all'inizio del ciclo, nell'istruzione while, e aggiornata nel punto qua che abbiamo chiamato 2.3. Eh, boh, cosa possiamo scegliere? Ma io vedo due opzioni possibili no, per inventare una variabile di controllo, di governo di questo ciclo. Uno potrebbe essere una variabile logica, vero o falso? Continuo o non continuare? L'altro potrebbe essere una stringhetta. Cioè a questo qua chiederò, chiedi, ci sono altri studenti? Sì, no, SN. S allora quella variabile di tipo stringa che contiene S barra n può essere direttamente la variabile di controllo del ciclo, se vale S continuo, se non vale S, cioè se vale n, mm, non continuo, ed esco. Mm? Ci sono queste due possibilità. Quindi possiamo provare a scriverlo qua, la variabile di controllo, che può essere una variabile che chiamiamo Uh, ancora di tipo booleano oppure di controllo che può essere la risposta di tipo stringa quindi ad esempio la stringa sì oppure no io così a, a naso pre, preferirei la prima ma è, è equivalente no? scegliamo in una delle due e in entrambi i casi dovremmo ricordarci che è una variabile no? di controllo di un ciclo ha tre vite no? deve essere inizializzata testata e aggiornata sempre okay? l'aggiornamento ce l'abbiamo qua il test ce l'avremo nel while e l'inizializzazione dovremmo chiederci qual è il valore iniziale da dare a questa variabile prima di iniziare la prima iterazione ok, quindi io scelgo questa scelgo questa semplicemente perché è il caso più generale se la condizione fosse più complicata, io con una variabile logica la catturo, in questo caso è una condizione molto semplice, una stringa è uguale a un valore oppure un altro quindi questo per descrivere meglio cosa vuol dire ripetere ripeto fino a quando una variabile logica che ho chiamato ancora non diventa falsa e a questo punto il punto 2.3 lui dovrà aggiornare la variabile ancora in funzione della risposta a seconda di cosa mi ha detto l'utente, ci sono ancora altri studenti o no, io devo impostare la variabile ancora a vero o falso in modo da poter permettere di passare allo studente successivo oppure no. Ok? poi se qua eh, il voto fosse uno solo avremmo più o meno finito leggi il voto, stampalo stampa la sua media di se stesso ma purtroppo al punto 2.1 c'è scritto i voti plurali. quindi il fatto di leggere un insieme di voti non me la cavo con una sola istruzione Dovrò leggerli uno a uno, questi voti. E eh beh, ci sarà un piccolo ciclo in cui devo leggere i voti. Tanto so quanti sono, perché sono n, n voti che avevo letto prima, n esami scusate, n esami che avevo definito prima. Quindi, devo ripetere n esami volte la lettura di un singolo voto. Questo nel punto 2.1. Quindi nel punto 2.1 in realtà che cos'è? Un ripeti per n esami volte, che cosa? È l'operazione 2.1.1, leggi un voto. ripeti per n esami volte vorrà dire che io avrò una variabile di controllo che va in un range da 0 a n esami e mi permetterà di ripetere un numero predefinito di volte il corpo di questo secondo ciclo annidato. Chiaramente il ciclo di cui stiamo parlando al punto 2.1 è un ciclo interno al, al ciclo di prima di cui parlavamo al punto 2, no? ciclo annidato all'interno dell'altro. Se noi avessimo preso questa parte okay, e messa in una pagina vuota, in un file a parte, l'avremmo potuto risolvere ovviamente creando il ciclo, facendo la lettura dei dati, la media, eccetera, senza sapere, senza curarci, senza preoccuparci del fatto che questo ciclo qua, del tuo punto 2.1, fosse all'interno di un ciclo più ampio. Okay. Quando noi siamo concentrati su una parte del programma l'importante è sapere cosa deve fare quella parte del programma non se viene inserita in un contesto più ampio in cui viene ripetuto più volte oppure c'è un condizionale che decide che a volte deve essere fatta, a volte no eccetera. Cioè, dobbiamo riuscire proprio ad andare per gradi ad aprire no? uno per volta i vari contesti in cui lavoriamo e quando ci focalizziamo su una parte non ci confondiamo sul resto questo è un ciclo che Abbiamo creato perché abbiamo più studenti, questo è un ciclo che abbiamo creato perché ogni studente ha più voti. Punto. E proviamo a metterci, allora a questo punto, beh, questo è facile, sarà probabilmente un ciclo for perché abbiamo il numero di iterazioni già noto, quindi facciamo più in fretta a scriverlo come ciclo for. E invece del punto 2.2, che poi alla fine è il cuore, no? tutto questo programma cosa deve fare? Stampare le medie. Quindi finora abbiamo fatto castelli intorno per permettere di arrivare lì. Adesso questo signore qua come fa a calcolare la media? Eh beh, la media è somma dei voti diviso numero di voti. Quindi sarà qualcosa come somma voti diviso numero esami. È bello solo che somma voti non so cosa sia. Cos'è somma voti? Chi lo calcola? Chi me lo dà? In modo che in punto 2.2 possa farlo. E il compito di calcolare somma voti è del punto 2.1. Che non è che legge i voti perché gli piace leggerli, ma gli piace, legge i voti per calcolare la somma voti degli stessi, cioè, lo scopo del punto 2.1 è proprio quello di avere la sommatoria dei voti di uno studente, quindi lo studente l'ho scelto, inizio a leggere i suoi voti, so quanti sono e alla fine cosa mi serve di tutto questo? Solo la loro somma, l'unico dato che mi serve in uscita da ciò che farò dentro il punto 2.1 che non è finito è il valore della sommatoria. E quindi vorrà dire che dopo che ho letto il voto, di cui me ne posso fregare, nel senso che il voto non mi serve ricordarmelo, ma mi serve sicuramente aggiornare la somma di voti di questo studente. Quindi la somma dei voti sarà anche questa, una variabile aggiornata dentro un ciclo, e tutte le variabili aggiornate dentro un ciclo devono essere inizializzate prima del ciclo. O almeno devo pensarci. E quindi, poiché 2,1 deve calcolare la somma voti, devo fare una sommatoria di valori che leggo. Inizializzo il valore di questa sommatoria, di questo accumulatore, a zero prima di iniziare a leggere i numeri quindi lo faccio qua inizializza ad esempio eh, somma voti a zero ho chiamato il punto 210 perché <ride> devo tornare indietro no, lo no, devo fare qua no, aspetta un attimo no, no, no Ecco, qua sarebbe sbagliatissimo perché metto somma voti a zero, leggo un voto e poi aggiorno somma voti. Poi leggo il, il voto successivo, ma rimetterei a zero la somma, quindi ogni volta mi dimentico della somma dei voti precedenti. Questo va messo prima, qua, prima della ripetizione. l'inizializzazione va fatta prima dell'inizio del ciclo adesso qua sto scrivendo in italiano quindi è un po' ambiguo quando scriviamo codice poi ovviamente diventa più chiaro prima dell'inizio del ciclo aggiungerei subito prima dell'inizio del ciclo cioè questa somma voti è una variabile che è un valore che inizia a servirmi qua perché mi serve qua, ma perché devo poterla aggiornare qua e quindi mi serve che sia, poiché la devo aggiornare dentro questo ciclo deve esistere già prima e finisce di servirmi qua una volta che l'ho usata per fare la divisione non mi serve più poi però passerò allo studente successivo e per lo studente successivo rifarò di nuovo lo stesso lavoro calcolando la sua somma voto e ovviamente quando calcolerò la somma dei voti dello studente 2 non devo ricordarmi la somma che avevo calcolato per lo studente 1, devo ripartire da 0 ogni volta. Quindi è fondamentale che questo valore che sto calcolando dentro questo ciclo venga inizializzato ogni volta che sto per ripartire con quel ciclo. Sarebbe sbagliato metterlo qua, qua. Eh, la riga 4, questo blocco qua inizializza somma a 0 perché sarebbe comunque un'inizializzazione di una variabile fatta prima del ciclo sì, ma verrebbe fatta una volta sola se la mettessi nella riga 4 una volta sola all'inizio quindi col primo studente calcolo i suoi voti normalmente ma quando passo al secondo studente sommerei il primo voto del secondo studente alla sommatoria dei voti del primo non devo zerare Magari in altri contesti mi serve, eh? in altri contesti mi serve tenere traccia della somma di tutti, ok? Allora a quel punto non lo vado ad azzerare ogni volta. In questo contesto invece mi serve azzerarlo. Quindi non c'è la regola rigida che dice devi metterlo qua, dipende cosa devi calcolare. E qua abbiamo finito, l'unico dettaglio che, a cui dobbiamo ancora pensare è che qui c'è una divisione. Eh, siamo sicuri che questa non sia una divisione per zero? Eh, sì, siamo sicuri che questa non è una divisione per zero perché prima il punto 1 mi ha promesso che all'esame fosse maggiore di 1. Allora, poi adesso dovremmo scrivere del codice che mantenga quella promessa. Però se la promessa, la specifica del punto 1 è dammi un valore che ha queste caratteristiche io da qui in poi posso dare per scontato che siano verificate con le caratteristiche. Ok? Allora, da questo punto in avanti, diciamo così, il ragionamento è finito, si tratta di scrivere il codice. Abbiamo deciso come, fare, come ci serve costruire i cicli, quali variabili usare, eccetera quindi il punto 1 mi dice chiedi quanti esami essere, posso andare avanti da un passo alla volta quanti esami possono essere considerati per ciascun studente e memorizzano il numero di esami allora la versione più semplice di questo è, è n esami uguale a int input quanti esami ci sono? questo chiaramente funziona se l'utente inserisce un valore corretto perché non fa nessun controllo se il punto 1 dice guarda che deve essere maggiore di 1 allora bisognerà fare almeno controllo quindi il tipico modo che avevamo è di dire vediamo se il numero esami fosse per caso non valido quindi minore di 1 rifacciamo la richiesta quindi while n esami minore di 1 lo ripetiamo valore non valido e lo richiedi qui ci ho messo questo while che mi fa da sbarramento un muro muro che potrò superare solo se riuscirò a rendere falsa quella condizione altrimenti rimango bloccato lì per l'eternità e quindi alla riga 10 sono sicuro che in esami non è minore di 1 quindi maggiore o uguale a 1 ciò che non sto facendo è controllare la validità dell'input quindi che ci siano dei oh, numeri interi che non dia errori di lettura però questo come vi dicevo Dobbiamo avere pazienza impareremo a farlo verso le ultime settimane. Quindi proviamo a vedere questa parte del programma, quanti esami ci sono, 0 mi dice che non un valore non valido, meno 7 mi dice che è un valore non valido, 3 mi dice che non mi dice niente perché va avanti. Ok, il punto 1 l'abbiamo fatto. Passiamo al punto 2. Allora, il punto 2 abbiamo visto che implica gestire un ciclo per ciascuno studente. Quindi proviamo a impostare un ciclo per ciascuno studente che sia basato su una variabile di controllo logica booleana Ancora, ho chiamato ancora. E allora farò WHILE Ancora fai cose. Questa variabile logica Ancora se è vera mi dice, devo ancora processare uno studente, se è falsa mi dirà, non devi più processare nessuno studente. Io avrei potuto scrivere ancora uguale true, forse per qualcuno poteva essere più chiaro, ma in realtà è assolutamente inutile. Perché ancora uguale true è un'espressione logica che, l'espressione stessa, vale true se ancora era true, vale false se ancora era false. Quindi il valore finale di questa espressione coincide esattamente col valore che aveva la variabile ancora. Quindi il confronto con true si può omettere. Se uno dovesse fare un confronto, noi in questo caso, con false, if variabile, eh, che so, tipica variabile tipo done, no, ho finito, if done uguale false. Anziché scrivere uguale false, normalmente abbiamo l'abitudine di scrivere while not done, no? perché se not di una variabile false è true e quindi rende vera la condizione del while. È anche più facile da leggere. Variabile che abbiamo, dobbiamo ovviamente inizializzare prima dell'inizio del ciclo, ha un valore che mi obblighi a entrare nel ciclo. è un po' un abuso, no? Cioè, la prima volta mi chiedi ancora, ma ancora di che? Non abbiamo ancora fatto niente. Vabbè, dai, facciamo finta di niente. Eh? Dammi un valore che mi faccia entrare nel ciclo, poi alla fine, la... quindi questo è un valore fasullo, e poi alla fine della prima iterazione ci sarà poi un valore che ha un senso. Mi dico da solo che, che la prima volta va fatta. E poi le volte successive, e le volte successive lavoro questo. Fatemela mettere qua sotto. Chiederò all'utente risposta uguale eh, input. Ci sono ancora studenti? Tra parentesi, mettimi un sì o un no. e sulla base della risposta dell'utente, if risposta fosse sì, allora ancora diventa true, altrimenti ancora è falso. Qui di nuovo l'ho scritto senza nessun controllo, nel senso che se l'utente mi risponde T o asterisco, eh, boh. non funziona sta roba no? Non è con... però la logica è questa poi adesso andremo ad, ad um, a irrobustirla per gestire i casi in cui l'inserimento non sia corretto quindi questo ciclo vive parla di controllo logica, inizializzata, aggiornata aggiornata come ultima cosa dell'iterazione quindi faccio il mio lavoro e poi come ultima cosa preparo il valore per l'iterazione successiva per ora qui non, non, non ho ancora messo nulla non ho ancora messo un corpo del ciclo no? ho impostato il ciclo poi ci occupiamo del, del contenuto quindi vediamo se è vero che funziona rifacciamo un run in questo caso diciamo ci sono tre esami e lui mi chiederà o oh, ha letto i dati del primo studente, ci sono ancora studenti sì, ci sono ancora studenti sì, ci sono altri studenti sì, no, ed esce. Quindi questo meccanismo, al netto del fatto che funziona solo se metto esattamente una S maiuscola o una N maiuscola, fa quello che vogliamo. Vabbè, lo sistemiamo dopo questo, passiamo a completarlo e poi ricordiamoci, mettiamoci da solito, to do, gestire i casi di risposte non valide. Mm? Ok, a questo punto dobbiamo, abbiamo lasciato indietro questi punti 2.1 e 2.2 che sono relativamente semplici. Il punto 2.1 era questo qua, adesso lo riporto sopra, dove abbiamo detto a questo punto inserisci i voti dello studente, somma voti uguale 0 abbiamo detto lo inizializziamo e poi ripetiamo l'operazione di lettura eh, range n esami cioè io so che la lettura dei voti di uno studente va ripetuta, va ripetuta esattamente n esami volte e quindi posso usare un ciclo for con un range intero tra 0 e n esame meno 1 e i è una variabile di controllo che mi conta 0, 1, 2, 3, 4 quanto sto leggendo quindi potrò chiedere il singolo voto voto numero i più 1 uguale, scusami me lo converto in intero, cioè potrei semplicemente chiedere input voto, però per far capire un po' meglio gli scrivo voto numero 1, voto numero 2, voto numero 3, usando il valore di che si incrementa da solo, però mettendo più 1 per ragioni estetiche perché il primo voto si è chiamato voto numero 1 e non voto numero 0, i parte da 0 ma la stampa, la print la facciamo partire da 1, E a questo punto la somma voti non farà altro che aggiornarsi sommando il valore del voto appena letto Quindi ho qua due variabili che stanno vivendo dentro il ciclo, la i che uso come contatore delle iterazioni e la somma voti che accumula i valori via via letti. Della i non ce ne frega niente, della variabile voto non ce ne frega niente quando sarà finito questa parte di ciclo. Vedete che voto la creo qui e la uso qui e poi me ne dimentico non è una variabile che sopravvive all'iterazione. L'iterazione successiva, il valore vecchio di voto, non viene usato. No? La creo prima di usarla. Quindi non è una variabile particolarmente critica dal punto di vista della gestione. Non va inizializzata fuori dal ciclo, non ci serve. Perché tanto ad ogni iterazione la ricreo nuova. La reinizializzo dentro il ciclo. Mentre invece somma voti viene letta prima di essere modificata prima calcolo questa espressione e poi l'aggiorno quindi è una variabile che va inizializzata prima la variabile voto, appunto alla fine dell'iterazione dopo che ha fatto il suo compito di essere aggiunta a questa sommatoria la posso dimenticare e posso passare a usare invece per il calcolo della media la formuletta magica che mi dice che la media è uguale a somma voti diviso n esami e quindi print la media è questa Allora, ci, ci siamo anche accorti che mentre ragionavamo su questa parte qua ci siamo dimenticati di ancora, del sì barra no, ma davvero sono sicuro, non ci ho pensato minimamente mentre ragionavamo su questa parte. Ok, il nostro cervello è in grado di tenere a mente 5-6 cose diverse contemporaneamente, non, non tutto. Allora, ci siamo concentrati su questa parte qui, l'abbiamo fatta funzionare, poi ci ricordiamo che è inserito dentro una cosa più ampia ma che abbiamo già fatto, abbiamo già scritto abbiamo già verificato che funzioni quindi cercate proprio anche nel lavorare di non confondervi e essere chiari a voi stessi su quale parte state lavorando poi il prossimo argom argomento che vedremo è quello delle funzioni che ci permetterà proprio anche strutturalmente di isolare le varie parti ma prima di tutto bisogna farlo mentalmente e tutto questo blocco è come fosse una scatola nera ai fini del ciclo più esterno e lui lavora e il suo funzionamento è indipendente da, da che cosa fa il ciclo più esterno ok, vediamo se, se il tutto funziona quindi abbiamo detto ci sono quanti erano? Tre, due esami e tre studenti no? quindi due esami Studente 1 ha preso un 18 e un 28, la media vale 23, ci sono ancora studenti sì, lo studente 2 ha preso due volte 25, la media senza grosse sorprese è 25, c'è un terzo studente che ha preso un 30 e un 19, la sua media è 24,5, ci sono altri studenti a questo punto no. Quindi ho messo i voti del nostro esempio di prima. Questo lo posso togliere perché l'abbiamo riportato di sopra. Ok? Allora, I punti critici come sempre sono questo esercizio fa due cose questa somma e questa divisione tutto il resto è meccanismo per farli eseguire nel modo giusto, con i valori giusti il numero di volte giusto e questi, a questi, in questi meccanismi devo fare attenzione appunto alle variabili che uso, se le uso dentro il ciclo devono essere inizializzate, questa è una, questa è un'altra, al valore corretto. Se leggo un dato, devo essere sicuro che questo dato sia valido, come ho fatto qua. Sotto non l'ho ancora fatto, dobbiamo ancora sistemarlo, eh? ricordiamoci. Noi abbiamo una input qua che abbiamo protetto. Qui abbiamo un'altra input che non abbiamo protetto, per cui se uno per alzarsi la media dice che ha preso 106 a un esame, questo programma lo accetta bellamente e poi quest'altro input non l'abbiamo ancora verificato. Questo lo possiamo aggiungere col solito meccanismo, leggo un dato e poi è un ciclo wild che nel caso in cui il dato non sia valido lo ripete. Ma a questo punto di nuovo è una modifica locale. Quando io leggo il voto e devo controllare che il voto sia giusto, dovrò creare un ciclo while che se il voto è minore di 18 o maggiore di 30 me lo richiede di nuovo. Quindi in qualche modo sto creando un ciclo while annidato dentro un for che annidato dentro un while. Va bene. Ma in realtà nella mia testa quello che sto facendo è sto controllando questa input. Quindi il resto dell'universo svanisce, è sfocato nella mia mente e mi concentro semplicemente su questa cosa qui. Ah, questo input è, non è protetto, allora verifichiamolo se voto fosse minore di 18 o voto fosse maggiore di 30 devo richiederlo. Voto errato e lo richiedo replicando tale quale questa istruzione. Queste quattro righe per me sono un tutt'uno, sono una cosa atomica, no? Leggo il dato, lo leggo controllandolo, ok? E per controllarlo serve un ciclo, e eh, vabbè, mettiamo questo ciclo. Ma questo ciclo è dentro un altro ciclo, ma vabbè, chi se frega, non ti deve preoccupare, non devi pensare a tutte le interazioni tra le varie parti, contemporaneamente. No? E la stessa cosa la faccio sotto. Ci sono ancora studenti? Sì o no? Allora, innanzitutto io una cosa che potrei fare è dire, senti, mettiamola in maiuscolo, e magari togliamogli gli spazi. Come già non è trim, è strip. E poi controlliamo se risposta, anzi, while, se risposta fosse diversa da no, da sì, e risposta fosse diversa da no, allora la ripeto, ripeto la domanda. Attenzione a questo end, eh? Non è oro, è n, giusto? Sì. Perché se la risposta è diverso da sì e diverso da no contemporaneamente, allora vuol dire che è qualcosa di diverso. Eh. Se mettessi or, questa cosa sarebbe sempre vera, questa condizione del sarebbe sempre vera. Perché se io inserisco S, è vero che non è diverso da S, ma è diverso da n. Quindi una delle due sicuramente sarà sempre vera. E rimarrei bloccato qua per sempre. No? Qui sto scrivendo una condizione che mi va a verificare il dato errato. Se scrivessi la condizione con una if che mi va a controllare se il dato è giusto, scriverei if risposta uguale uguale a s or risposta uguale o uguale a n perché mi basta che sia uguale all'uno o all'altro non potrà mai essere contemporaneamente uguale a sì e uguale a no mm. sì. facciamo sempre attenzione sulle condizioni composte a che cosa scriviamo allora a questo punto lo stesso programma funziona esattamente nello stesso modo ma in più controlla i dati quindi mi ha detto 3, voto numero 1 se io scrivo 2 dice che non va bene vuole almeno 20 Così se scrivessi 31 non va bene, ma 30 lo prende. Quanti voti erano? Quanti ho detto? 3? 21. Mi stampa la media. Ci sono ancora studenti T. Mi rifà la domanda finché dico un sì o un no. Anche minuscolo. Ma queste sono un po' le cornicette che facciamo alla fine del foglio, no? Gli abbellimenti. I fiorellini che non ci cambiano nulla a livello di ragionamento, di algoritmo, semplicemente rendono completo un programma, è chiaro che un programma è, è, è, cioè è doveroso che controlli i dati che riceve prima di usarli alla cieca. Quello che vi chiedo è di pensarci come quando farete gli abbellimenti, come ultima cosa. Perché altrimenti se va a complicare il codice, aggiungendo in questo caso un livello di ciclo in più, che se non ho ancora ben chiaro in testa l'algoritmo, me lo rende ancora più confuso. Quindi tra, Prima risolviamolo nel caso semplice in cui non ci siano casi, troppi casi particolari da gestire, poi via via li possiamo aggiungere, ma a questo punto l'algoritmo è già solido, quando abbiamo fatto queste cose qui non siamo più andati a rimettere in discussione il calcolo della media, la divisione per zero o gli aspetti algoritmici che abbiamo verificato prima abbiamo detto guarda, guarda ci sono delle input andiamo a verificare che siano corrette punto quindi questo to do l'abbiamo fatto ok Oh, poi questo ovviamente si può scrivere in 100 modi diversi eh. a me è venuto in mente questo ma l'altro poteva essere anche risposta in SN l'avevamo usato per le vocali, una cosa di questo genere, no? Erano solo due, mi è venuto in mente di elencarle, ma fossero di più i casi. Faccio prima così, ma... ok. Dubbi ho più domande su questo? Allora, passo a fare un altro che invece è di un tipo completamente diverso. Che è questo qui. Calcoliamo pi greco. Come potremmo fare a calcolare pi greco? Beh, potremmo prendere il giotto che è in noi e disegnare un cerchio perfetto alla lavagna Ok? Inscritto in un quadrato e poi cominciare a lanciare freccette oppure proiettilini, quelli di carta che, si sa, che li lanciano con la cannuccia della, della matita Bic no? alla cieca questi proiettili possono cadere fuori dal quadrato e allora li ignoriamo. Dentro il quadrato o dentro il cerchio che abbiamo disegnato. Se spariamo alla cieca, ogni, ogni punto del piano, in particolare ogni punto interno al quadrato, sarà equiprobabile. Allora. Se tutti i punti sono equiprobabili, il numero di proiettili che finisce dentro il cerchio rispetto al numero di proiettili che finisce dentro il quadrato sarà uguale al rapporto tra l'area del cerchio e l'area del quadrato. Okay, I proiettili dentro il cerchio stanno i proiettili dentro il quadrato come l'area del cerchio sta all'area del quadrato se, ovviamente, gli spari sono totalmente uniformi. Se c'è il vento che tira a sinistra, non va bene. Allora, noi potremmo usare questa semplice proprietà per calcolare, appunto, questo rapporto di aree. Io genero dei numeri casuali che simulano, diciamo così, il lancio del proiettile, ne genero tanti, e per ciascuno mi chiedo, questo numero cade dentro il cerchio? E alla fine farò il rapporto tra i numeri che cadono dentro il cerchio e, e la quantità di numeri che ho generato. Per sapere se cadono dentro il cerchio, vabbè, mi ricordo l'equazione della circonferenza. Il sal quadrato più il quadrato uguale a 1. Dentro il cerchio, minore uguale a 1. E quindi calcolo il rapporto stimo, con una simulazione casuale, il rapporto tra le due aree, poi con due passaggi di algebra da lì ricavo pi greco, perché se ho un rapporto tra due aree allora l'area del quadrato vale 4, perché quello lì ho disegnato da meno 1 a 1 ha lato 2. se io conoscendo l'area del quadrato che vale 4 ricavo l'area del cerchio o meglio sono il rapporto tra l'area del cerchio e l'area del quadrato che mi arriva dai proiettili e quindi ricavo l'area del cerchio poiché l'area del cerchio è pi greco r quadro r vale 1 no? qua, di quel cerchio e quindi l'area del cerchio numericamente sarà uguale a pi greco questo in teoria, vediamo se funziona davvero questo, tipo, questo modo di risolvere i problemi è chiamato metodo Monte Carlo, dal casino di Monte Carlo, chiaramente, no? che è basato su tirare fuori dei numeri casuali come la ruota del casino e poi sulla base di ciò che esce no? decidere. Diciamo che a fare questo si perdono meno soldi che al casino vero e proprio. Allora, proviamo un po' a vedere il nostro pi greco di Monte Carlo allora, cosa abbiamo detto come prima cosa dobbiamo generare tanti valori casuali quindi prima di tutto decidi decido quanti punti generare, punti casuali generare, casuali, e lo possiamo chiamare n punti, perché non abbiamo mai tanta fantasia. Poi a questo punto, a questo punto eh, per ciascun punto, genero le coordinate e decido se è dentro o fuori dal cerchio quindi genera le coordinate x, y casuali nel range da meno 1 a più 1 E verifica se, se cadono, se il punto cade all'interno del cerchio. Aggiornando, che numeri so, il numero di interni. Quindi avrò il numero di punti totale. E poi sparo dei numeri casuali e ottengo il numero di punti interni che sono caduti all'interno. Questo ovviamente, questo blocco qua, genero le coordinate e verifichi che sono all'interno, devo metterlo dentro un blocco in cui ripeto per n punti volte. solo dopo che ho generato tanti punti potrò fare i calcoli che a questo punto posso, che posso far che scrivere che l'area del quadrato è uguale a 4 l'area del cerchio stimata dal nostro Monte Carlo abbiamo detto che è proporzionale all'area del quadrato il fattore di proporzionalità è il rapporto tra punti interni e punti esterni quindi sarà area quadrato per numero interni fratto numero punti e quindi pi greco dovrebbe avere questo valore numerico diviso r quadro ma r vale 1 allora proviamo a mettere n punti ah, facciamolo legge, decidere l'utente n punti, int, input, uh, ripeti n volte, è facile, for i in range n punti. genero le coordinate casuali adesso dovrò andare a ricordarmi la libreria random che cosa mi fa fare che funzioni ci sono verifica se il punto cade quindi sarà un x uguale a qualcosa e un y uguale a qualcosa che andiamo un attimo, tra un attimo a guardare la libreria random e verifico se il punto cade all'interno del cerchio, quindi abbiamo detto se x alla seconda più y alla seconda minore o uguale 1.0 allora aggiorna il numero di interni. n interni uguale n interni più 1 interni Quindi x è completo tra meno 1 e 1, y è completo tra meno 1 e 1, ma la, la somma dei loro quadrati sarà completa sicuramente da 0 e radice 2, ma è anche minore di 1. N interni lo sto incrementando qua, è una variabile che sto incrementando all'interno del ciclo e quindi devo ricordarmi di inizializzarla. La inizializzo prima dell'inizio del ciclo. Allora, eh, come faccio a generare de dei valori reali, casuali, nel range da meno 1 a più 1? Eh, mi posso ricordare che c'è una libreria random che posso in importare, e c'è una funzione, ad esempio, a random.random. .random, che restituisce un valore nell'intervallo tra 0 e 1 l'abbiamo già usata e, tra 0, a me serve tra meno 1 e 1 mi arriva tra 0 e 1 cosa devo fare per prendere l'intervallo 0 e 1 e espanderlo? Posso moltiplicarlo per 2 e sottrarre 1. Quindi un valore compreso tra meno 1 e 1 scusate tra 0 e 1. Lo moltiplico per 2, quindi mi dà l'intervallo da 0 a 1 lo trasforma l'intervallo da 0 a 2, meno 1 lo trasformo in intervallo, shift a sinistra no? o traslo a sinistra e mi dà l'intervallo tra meno 1 e 1. Quindi avendo la funzione random che restituisce un valore nell'intervallo in 0 0,1, io posso trasformarlo in qualunque intervallo, basta moltiplicare per l'ampiezza dell'intervallo che mi interessa e sommare il valore iniziale del punto iniziale dell'intervallo, dell'estremo dell minimo dell'intervallo. In questo caso è negativo, quindi ho fatto meno 1. c'è anche se uno va a cercare una funzione, sempre nella libreria random, che si chiama Uniform, che mi dà un valore casuale già direttamente reale nell'intervallo tra A e B. Noi avevamo visto una funzione che chiamava randint che mi dava un valore intero compreso tra due estremi, che era chiaramente una l'ha calcolata a partire da random di base eh? quindi volendo potrei usare se mi ricordo che esiste questa funzione uniform che mi dà un valore casuale uniformemente distribuito tra meno 1 e 1 è la stessa cosa eh? le ho scritte in modo diverso ma in realtà uniform dentro fa quella cosa di prima non è che cambi molto Io la x l'ho calcolata in un modo, la y nell'altro per far vedere che si possono usare funzioni diverse. Ma random da sempre da 0 a 1 e quindi lo devo adattare. Uniform ha due parametri a e b e quindi posso già specificare esplicitamente il punto di partenza e il punto d'arrivo. Se volete leggere di più basta andare su questo link e te la spiego. E alla fine ti dice tu guarda è la stessa cosa che fare questo. Valore minimo più ampiezza per random, che era quello che abbiamo fatto prima. Quindi. Allora se è così possiamo provare a calcolare il nostro pi greco. Se io metto 10 punti, sto calcolando 10 valori casuali, e con pi greco vale 3,2. Proviamo a mettere 100 punti. 3,16. Se rimetto 100 punti ovviamente può variare. In questo caso è venuto un po' sfigato, 3,32. Come tutte le cose basate su fattori casuali. Però la cosa comincia a diventare seria se comincio a mettere un numero di punti elevato Beh. proviamo 50.000 con 50.000 gli errori tendono un pochino a, a non annullarsi ma a compensarsi e quindi abbiamo un valore più 200.000? Eh, cioè questa volta ci è andata male. Insomma, due cifre decimali riusciamo a beccarle spesso. A volte lo sballa perché ovviamente i numeri casuali tali sono, quindi non mi posso obbligare a darmi la distribuzione che mi serve. Adesso noi sappiamo a memoria 3, 4, 5 cifre decimali no? di pi greco perché le usiamo nei calcoli eccetera ma se non lo sapessimo avremmo comunque un ordine di grandezza in questo caso no, questo algoritmo calcola una, una quantità che è già stranota però l'approccio può servire per calcolare per simulare dei fenomeni che non siamo in grado di calcolare in modo esatto ma ci, un approccio di questo genere ci può dare un'idea ad esempio su alcune funzioni, il calcolo di integrali di alcune, integrali definiti, no? di alcune funzioni complicate, si può fare, spesso si può fare con metodi di questo genere, metodi statistici. Più lo faccio girare, più tempo ci dedico, più preciso sarà il risultato. Ovviamente è tanto preciso quanto è davvero uniforme il generatore di numeri casuali se il genitore di numeri casuali avesse delle preferenze per numeri di un certo tipo, allora cade, no? cascherebbe l'ipotesi di base che il rapporto tra i proiettili interni e i proiettili esterni sia uguale al rapporto tra le aree. Facciamolo girare per 10 milioni di volte, vediamo che cosa ci tira fuori, magari ci tira fuori 7, eh, dai. è abbastanza non so se sia proprio tutte le 3, 14 15 fino a qua c'ero questi tre secondo me sono sbagliati se non, se non ricordo male è un 9 926 dovrebbe no? essere un 9 al posto del 6 ovviamente non lo so a memoria ma ovviamente la libreria matematica lo sa quanto vale pi greco, eh? 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6 e noi eravamo arrivati a 1, 4, 1, 5, 6, 2, 8, Vabbè, abbiamo una precisione di una parte su 10.000, 10 alla meno 4, no? Ok? ok, l'ultimo esercizio che però facciamo dopo l'intervallo invece sarà questo in cui dobbiamo gestire una mano di blackjack in cui anche il computer giochi questa volta no? e cerca di batterci Facciamo un intervallo e poi ci dedichiamo a questo problema più serio.